L'idomorfometria misura quella funzione visiva che abbiamo definito percezione dei rapporti spaziali. È intuitivo che se la realtà visiva fosse illusoriamente percepita contratta lungo l'asse orizzontale e dilatata lungo quello verticale, una condizione che definiremo anisotropia verticale, anche la distanza tra le lettere sarebbe minore, pertanto la lettura risulterebbe più difficoltosa. La ragione di questo risiederebbe nel fenomeno del crowding o mascheramento laterale, per il quale lettere contigue tendono a mascherarsi a vicenda, a condizione che la loro distanza sia inferiore ad un certo valore. Questo valore è definito spazio critico o critical spacing. La percezione della differenza nello sviluppo verticale ed orizzontale di una configurazione può essere definita in senso lato percezione dei rapporti spaziali. E la contrazione illusoria della realtà lungo l'asse orizzontale, cui consegue lo stiramento lungo l'asse verticale, può essere chiamato, come abbiamo anticipato, anisotropia verticale. Un aumento della fisiologica disotropia verticale, dunque, determinerebbe una maggiore interferenza tra lettere contigue. Tali lettere, infatti, normalmente separate da un intervallo maggiore dello spazio critico, dunque ben identificabili, a causa di questa dispercezione spaziale, si ritroverebbero all'interno dei confini dello spazio critico, subendo un reciproco mascheramento. Un aumento della fisiologica anisotropia verticale, in altre parole, determinerebbe un rinforzo del crowding. Come dunque la percezione dei rapporti spaziali nel dislessico? Quanto vale questa anisotropia nei pazienti? A queste domande si propone di rispondere l'edomorfometria. L'edomorfometria è un test atto a stimare la percezione dei rapporti spaziali, e da quantificare il grado di anisotropia, con particolare riferimento a quella verticale, che in virtù delle premesse descritte sarebbe alla base del rinforzo del crowding nel dislessico. In buona sostanza, l'eidomorfometria fornisce tre indici. La soglia orizzontale, HT, corrispondente al valore di eccentricità al di sotto del quale un ellisse orizzontale non è più discriminabile da una circonferenza. La soglia verticale, Vt, corrispondente al valore di eccentricità al di sotto del quale un'ellisse verticale non è più discriminabile da una circonferenza. E la soglia differenziale, o Special Relationship Anisotropy Index, abbreviata in SRA. L'SRA non è altro che la differenza tra soglia orizzontale e soglia verticale, e come tale esprime il grado di anisotropia del sistema visivo. Un SRA positivo indica anisotropia verticale, un SRA negativo indica anisotropia orizzontale. Tanto maggiore è il valore dell'SRA, tanto più elevata è l'anisotropia del sistema. Una soglia orizzontale aumentata implica che ellissi orizzontali, normalmente discriminabili, non lo sono più, perché percepite e compresse lungo l'asse orizzontale, dunque confuse con circonferenze. Questa situazione di compressione illusoria lungo l'asse X è proprio quella ipotizzata nel dislessico. Una soglia verticale aumentata, al contrario, implica che ellissi verticali, normalmente discriminabili, non lo sono più, perché percepite e compresse lungo l'asse verticale, dunque confuse con circonferenze. Un SRA elevato e positivo, espressione di anisotropia verticale, analogamente alla prima possibilità implica che ellissi orizzontali normalmente discriminabili non lo sono più perché percepite compresse lungo l'asse orizzontale, dunque confuse con circonferenze. In aggiunta, in questo caso la capacità di discriminare ellissi verticali è meglio conservata se non normale o addirittura supernormale. Dunque, in caso di aumentata anisotropia verticale, il sistema visivo è meno sensibile alle figure orizzontali ed in proporzione più sensibile alle figure verticali, dimostrando dunque che la realtà è percepita compressa lungo l'asse X e stirata lungo l'asse Y. Si comprenderà adesso che un aumento della soglia orizzontale associata o meno ad aumento di anisotropia verticale è un indizio importante di compromissione visuopercettiva. All'edomorfometria, i valori indicativi desunti dalla popolazione scolare normolettrice sono soglia orizzontale minore del 6%, soglia verticale minore del 6% ed anisotropia minore di più o meno il 3-4%. Dunque, nel soggetto normale si osserva di solito una soglia di percezione dei rapporti spaziali sotto il 6%, associata a modesta anisotropia verticale minore del 3-4%. I valori desunti anomali, come riscontrato nei dislessici, sono una soglia orizzontale maggiore del 6%, associata o meno ad un'anisotropia verticale maggiore o uguale di più 5%. Dunque, nel soggetto dislessico è spesso riscontrabile una soglia orizzontale elevata, possibilmente associata ad all'isotropia verticale significativa. Ecco la rappresentazione grafica di un esame eidomorfometrico. In ascissa, da sinistra verso destra, sono rappresentati, con modalità crescente, i valori di soglia verticale. In ordinata, dal basso verso l'alto, i valori di soglia orizzontale. La zona grigia si riferisce alla regione considerata normativa. Le due linee tratteggiate indicano i limiti del corridoio di isotropia, oltre il quale si ha anisotropia significativa. Il risultato dell'esame è simboleggiato da uno spot che assume forma circolare in caso di completa assenza di anisotropia, forma ellittica verticale ed orizzontale in presenza di anisotropia rispettivamente verticale ed orizzontale. Tanto più è ellittico lo spot, tanto maggiore è l'anisotropia che rappresenta e tanto più l'indicatore si posizionerà lontano dai confini tratteggiati. Le dimensioni dello spot, infine, sono funzione della soglia globale di percezione dei rapporti spaziali. Più è grande lo spot, più la sensibilità ai rapporti spaziali è complessivamente ridotta. In questo esempio è rappresentata una situazione di normalità, con normale percezione dei rapporti spaziali e modesta anisotropia verticale. Le soglie sono rispettivamente soglia orizzontale 5%, soglia verticale 2%, indice di anisotropia SRA 3%. In questo esempio, invece, è rappresentata una situazione di alterata percezione dei rapporti spaziali con anisotropia verticale moderatamente aumentata. Le soglie sono rispettivamente soglia orizzontale 10%, soglia verticale 4%, indice di anisotropia SRA 6%. In questo esempio, infine, è rappresentata una situazione di alterata percezione dei rapporti spaziali senza anisotropia evidente. Le soglie sono rispettivamente soglia orizzontale 9%, soglia verticale 8%, indice di anisotropia SRA 1%. Si noti come lo spot, di dimensioni aumentate rispetto al primo esempio, rientra nel corridoio di isotropia.